Bodhidharma era un monaco. Bodhidharma aveva una lunga barba incolta. Bodhidharma sedeva in meditazione secondi che divenivano ore, che divenivano giorni, che divenivano mesi, che divenivano anni, decenni e secoli. Le foglie degli alberi cadevano sulla sua schiena di curva e avevano la forma della luna in attesa di raggiungere la maturità. Le stagioni portavano freddo, caldo, umidità e sale sulle labbra screpolate dal sole. Bodhidharma era quieto e ci guardava con gli occhi serrati in un'espressione severa, nel profondo della sua mezza pupilla brillava a stridulo l'acuto male del mondo, Bodhidharma rilassava l'inquietudine, armonizzava le creature viventi collocandole nel flusso ininterrotto che genera e generò ogni essere. Bodhidharma era rigoroso quando decise di meditare nove ininterrotti anni. Chissà, forse fu il tocco piumato di una farfalla a destarlo dal torpore mentre era assorto sul cuore della terra. Bodhidharma non si perdonò la distrazione la verità si cerca nel vuoto il pieno si mostra alla vista del risvegliato e quella gioia valeva ogni sacrificio così con autorevolezza e contegno. tegno Bodidharma si tagliò di netto le palpebre cacciando i capricci delle farfalle fu un gioco per la terra accogliere quel sacrificio e le palpebre di Bodhidharma la ingravidarono e dopo secondi divenuti minuti, giorni diventati mesi, poi anni, si ebbe la nascita. Esile al vento, promessa della bella stagione, sfoggiava il suo verde deciso, la prima pianta, di te al mondo.